Come va? Spero bene Io sono te e oggi andremo a vedere come mai questo mouse si blocca Praticamente vado a premere, a volte va, a volte si blocca e rimane bloccato Quindi non è, per esempio, rimasto bloccato Ora si è sbloccato, o è rimasto bloccato per qualche secondo, vedete? Non va bene, quindi bisogna andare a lubrificarlo secondo me Quindi ora dobbiamo vedere come smontarlo Intanto togliamo la pila da dentro sono sempre dure da togliere queste pile e qui c'era una vite che probabilmente ho già tolto quindi dovrebbe togliersi semplicemente. Vediamo un po'. Uh, qui sotto non mi sembra abbia qualche vite, mi sembra di no. Andiamo a vedere sotto alle coperture se ha qualche vite, non mi ricordo più. L'ho smontato uno, due o tre volte per pulirlo, ma non ricordo se abbia delle altre viti. No, qui in sotto non sembra tenere altre viti e quindi ora dovrebbe aprirsi teoricamente. Almeno in teoria, in pratica non lo so. Non so proprio come caspita si possa aprire questo coso. Teoricamente si dovrebbe aprire anche solo così. Proviamo con un cacciavite a spingere all'interno. Oppure a fare leva. Non serve a niente. Ma si dovrebbe aprire teoricamente perché non ci sono altre viti da quello che io ricordi. Mi sembra che qui non ci siano altre viti Lo posso togliere ma mi sembra che è inutile Ah no ci sono altre viti, eccole qui Bastarde si nascondevano Eccole qui togliamole Magari se prendessi un cacciavite Magari adatto Riuscirei a toglierle più facilmente Non vorrei Sì fa... Devo essere nascoste anche qui sopra ma Non ne vedo qui sopra Quindi teoricamente lì sopra non ce ne sono Ci stanno solo qui giù E infatti ecco qui Oddio Qui dentro non è che sia proprio il re della polizia Questo vedo che va fluidamente quindi il problema sta qui che si blocca il problema è dove si blocca quindi direi innanzitutto diamogli una pulita quindi questa qua la possiamo mettere da parte prendiamo un pennellino qualcosa per pulirlo questo è un vecchio mouse di non so quanti anni abbia ormai me ne sono dimenticato allora per aprirlo si faceva così mi sembra sì un po' rompiscatole aspettate mi sembra che bisogna togliere anche queste viti qui al mio cacciavite ne prendo uno adatto. allora le vitini là qua dove le ho messe eh... raga sto perdendo già tutto non l'ho neanche preso in mano ho già ho perso le viti andiamo bene andiamo le ho messe da qualche parte per non perderle e le ho perse lo stesso, incredibile allora, ora devo togliere queste viti qua, piccoline, per poterlo smontare del tutto ok, ammesso che se ne vengano, questa è una e non, non credo che debba smontare anche questa vabbè, noi la smontiamo per sicurezza, non si sa mai ammesso che io ci riesca, senza sbainare la vita Niente, l'ho distrutto. Spero di no. Perché se l'ho distrutto, devo solo buttarlo. No, se ne è solo scappata la vita. La vita si può recuperare. Sì, se ne è solo scappata la vita. Ok, non l'ho distrutto per ora. Quindi siamo ancora fiduciosi. Questo lo mettiamo da parte. Il problema è che questi pezzi sono minuscoli e, e perderli è un attimo. Praticamente, non ci vuole praticamente niente per perderli. No davvero, io, io non ce la posso fare. È, è impossibile smontare questo pezzo senza perdere qualcosa, quindi mi serve un contenitore assolutamente. Non so se è la superficie, ma io li perdo in continuazione. Mettiamoli in questo contenitore, così non li perdo più. Ci cioè, sono praticamente eh, senza speranze. Allora, proviamo a togliere la parte superiore messo che riusciamo ecco qui si dovrebbe togliere semplicemente così teoricamente ok uno tolto proviamo a togliere anche quest'altro questo mouse ce l'ho da 3 4 anni ormai la sua bella vita l'ha fatta però se possiamo riportarlo in vita riportiamolo in vita no Ok, allora, prendiamo il nostro pennellino e puliamo tutte le parti. Ecco qui, bello pulito, questo ormai ogni tanto lo pulisco, ma non gli do una pulizia chissà quanto adeguata Anzi do quel minimo di pulizia che gli serve Anche se potevo sinceramente buttare solo un po' di svito dentro e pulire e Ecco qui Tornato nuovo praticamente Diciamo Diamo una pulita anche qui dentro visto che ci siamo l'ultima volta che ho smontato una rotellina di questa non sono riuscito più a rimetterla quindi direi questa di evitare di smontarla abbiamo giusto una pennellatina ovunque leggermente senza distruggere nulla questo basta toglierlo con le unghie ecco qua molto semplicemente è ritornato quasi nuovo da questo andrebbe smontato, ripulito, pulito e contrafatto, però è un lavoro che richiede molto impegno e molta precisione, cosa che io non ho. Io se prendo una cosa in mano la disintegro, quindi preferirei di no. Ok, è tornato diciamo al suo splendore originale, e ecco qui, perfetto. Meglio di così si muore Questi due pezzi qua poi andrò a rincollarli Io direi che è perfetto Ora prendiamo un po' di VD40 Ce lo spruzziamo dentro assolutamente Perché Ah questo non c'era neanche bisogno che io lo togliesse fra l'altro Benissimo Potevo evitare di toglierlo Ok mi sono procurato un po' di VD40 Mettiamo il tutto sopra un foglio evitiamo smacellamenti okay. ok lo facciamo con il pennellino ecco qua tutto fatto con il pool di 40 e viene bello lucido e sistemato Pulisce in ogni minima sua parte, ecco qui. L'unico metodo per farlo tornare a nuovo è con il VD40. C'è poco da fare qui. Ora prendiamo uno strofinaccio non tanto buono e asciughiamo il VD40. Basta anche solo che è un po' ingrassato dal VD40, non serve che sia pieno di VD40, sennò poi quando giochiamo al computer, quando usiamo il computer, io per esempio il computer lo uso per la maggior parte per editare i video. Eh, finisce che, da no. che, volevamo fare una cosa buona, facciamo una cosa pessima, e quindi io ho una brutta abitudine quella di mangiare mentre edito i video. Quindi diciamo che ogni mio video per editarlo ci metto 4, 5, 6 ore, se non di più. Quindi con la mia bruttissima abitudine, quella di mangiare mentre edito i video, eh, finisce sempre che mangiando, mangiando, mi mangio anche il full di 40. Non è che sia proprio un'ottima cosa, né per il mio organismo, né per la mia salute, né per il sapore del cibo. <ride> ok. direi che è praticamente perfetto ora come ora non credo abbia più problemi ci serve solo rimontarlo ok l'importante è rimontare bene quell'unica parte in plastica poi per il resto si può arrangiare un po' allora l'unica parte che devo rimontare bene è questa qua in plastica quindi questo deve andare qui. E mi serve una vitarella che potrebbe andare bene qui. Se no, la devo andare a prendere dalla scorta delle viti. Ma io non ho un cacciavite più piccolo. Ho 30.000 cacciaviti. Quando me ne serve uno, non lo, non lo trovo mai. È incredibile. Niente, non ne ho uno più piccolo di questo. Non questo magari. Quest'altro. Eccolo qui. Che comunque non va bene come proprio tipo di cacciavite. Se riusciamo a rimontarlo magari... Niente. Ok raga, bisogna armarsi di tantissima santa pazienza per rimontare un oggetto simile. Anzi, andiamo a prendere la valigetta della backside, direi, con tutte quelle viti. Ok raga, ho detto viti, ma mi riferivo agli inserti. Proviamo con questo inserto qui prendiamo in un cacciavite eccolo qui lo prendo eccolo qui montiamolo all'interno e proviamo a inserire questa vite con un inserto della parkside vediamo se, se riusciamo se no mi servono delle dei pezzi particolari ma io credo di non riuscirci perché già qui ci vuole una vita proprio piccola quindi credo che questa non vada bene andiamo a vedere qui che ho tutte le mie vitine piccoline ne serve una però piccola vediamo con questa se può andare bene beccato al primo round ok speriamo che sia anche della lunghezza adatta quindi Sperando sia della lunghezza adatta E della misura adatta Proviamo a inserirla Ok raga sono stato fortunato Parecchio anche Ho trovato la vite Quasi a primo colpo Ok ora possiamo inserire Questi altri componenti Ecco qua Speriamo anche quest'altro, e non dovrebbe bloccarsi più teoricamente, ora speriamo. Questo però è più libero, questo invece è più, è più duro. Mettiamoci un altro po' di VD40, senza esagerare. sperando di, di non fare più danni di quelli già esistenti ok ora non ci basta altro da fare che rimontare questa vite Usiamo quest'altro cacciavite ok sembra essere fluido sembra ora bisogna solo sperare che sia fluido Va rimontato, quindi va inserito prima così, no, prima così, che va l'allettone dentro, lo va messo al di sopra e va rimontato all'indentro. Che okay, è fluido. Non si blocca più, perfetto. Prendiamo le altre due sue viti. E andiamo a rimontarlo ecco qui perfetto Ho fatto uno scatto rimontiamolo anche da quest'altro lato perfetto è un po' sporco non fa niente Ora rimettiamo il suo tappetino originale, anche se è tutto sotto No, ecco qui, ha ripreso, perfetto. Se ci rimane, tanto meglio ancora. Mettiamoci anche il tappetino questo qua, ecco qui. È perfetto così, come sta. Rimontiamo la pila all'interno. Ecco qua. Il mouse funziona a cliccare clicca la rotellina gira e fa il suo scatto bene io direi che è riuscito come risultato quindi ora bisogna solo pulirlo un po e ecco qui con un po di pulizia è tornato nuovo ragazzi il mio scopo è riuscito sono riuscito a farli funzionare un'altra volta questo mouse mi sarebbe dispiaciuto buttarlo in realtà perché è un regalo di eh, quando andavo in prima superiore ancora Diciamo già 5 anni Quindi ragazzi se vi è stato utile questo video lasciate un like Iscrivetevi al canale e condividete il mio video